Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Eh, ragazzi, sto passeggiando nelle campagne Brianzole con la mia e-bike, anzi sto portando un drone a far volare qua nelle campagne Brianzole e mentre passeggiavo con la mia e-bike eh, mi stavo facendo delle considerazioni riguardanti il nuovo DJI Mini 3 perché ormai come tutti avrete visto ormai le nuove foto riguardanti questo drone sono sempre più frequenti anzi ve le faccio scorrere qualcuna anche adesso così vi rinfresco la memoria nel caso qualcuna ve la siate persa e ormai l'abbiamo visto veramente in tutte le posizioni, in tutte le forme ormai abbiamo visto anche tutte le novità che ha i led eh, sui braccietti anteriori eh, quindi i led di segnalazione verde sui braccietti anteriori cioè veramente eh, questo drone ormai non dovrebbe avere più segreti dal punto di vista perlomeno estetico. Eh, abbiamo visto di tutto e mentre analizzavo le foto stavo pensando a un particolare, cioè un particolare riguardante i suoi competitor, cioè Apsan e Outer, perché Apsan con il suo zio Mini Pro e Outer con il suo nano, che sono i due droni competitor del DJI Mini 2 e in questo caso Mini 3. Eh, e ragazzi sicuramente DJI con questo Mini 3 dà ancora una volta eh, lezioni agli altri due marchi ma non tanto lezioni costruttive o lezioni di qualità del prodotto non è di quello che sto parlando oggi anche perché il prodotto non l'abbiamo ancora provato quindi non possiamo sicuramente eh, fare un confronto ma proprio lezioni di marketing perché ragazzi Absan ha lanciato il suo Zino Mini Pro per poi renderlo disponibile al pubblico probabilmente 5 o 6 mesi dopo, adesso non ricordo, una cosa del genere. Autel, stessa identica cosa, lancia il prodotto e lo rende disponibile al pubblico 5 o 6 mesi dopo, anche lui, una cosa del genere, i tempi più o meno simili. E questo è davvero inconcepibile per due marchi che vogliono competere con il marchio leader nel mercato dei droni. Perché DJI, come vi ho detto, Qua insegna agli altri due marchi come si fa il marketing. DJI lancerà il nuovo DJI Mini 3 il 28 aprile e il 5 di maggio, cioè la settimana dopo, il prodotto sarà in vendita nei negozi online, fisici, dappertutto, cioè questo essere un marchio serio questo è essere davvero il leader non solo nel produrre il prodotto nel fare un prodotto di qualità perché se fai un prodotto di qualità ma poi tutto quello che c'è intorno non c'è o c'è magari in maniera molto blanda non è essere leader dji è leader perché fa prodotti ovviamente pazzeschi ma anche tutto il contorno è all'altezza del prodotto venduto. Quindi eh, l'assistenza, appunto il marketing eh, e tutto questo fa sì che il marchio diventi un marchio leader, come ha fatto Apple negli anni, cioè, Apple è diventata quella che è, è attualmente perché è un marchio concreto, è un marchio top nella produzione del prodotto, sì, ma non solo, è un marchio completo in tutto, dal marketing all'assistenza a tutto, cioè a quando lancia i prodotti, cioè tutto rende Apple la numero uno e tutti hanno copiato e hanno dovuto imparare da Apple, compresa eh, DJI che ha imparato benissimo però da Apple. Mentre Apsan e Autel ovviamente sono molto indietro dal punto di vista marketing e vendita, assistenza, cioè tutto eh, non è paragonabile a DJI. Poi ragazzi c'è da dire una cosa, che questi due marchi eh, hanno portato... Tanta novità nei droni 249 grammi, hanno scosso DJI perché secondo me DJI se non fossero arrivati questi due marchi con i sensori anticollisione, faccio un esempio di quelli ma anche di altre cose riguardanti questi piccoli droni, eh, avrebbe pr probabilmente lanciato il DJI Mini 3 eh, ancora senza sensori anticollisione, io sono convinto di questo, avrebbe fatto un, un, una piccola evoluzione di quello che era il Mini 2 eh, mantenendolo più o meno simile con qualche caratteristica della fotocamera, qualche miglioramento ma niente di che stessa cosa il sensore della fotocamera secondo me se eh, questi piccoli droni non avessero aumentato arrivando quasi a un pollice il sensore della fotocamera DJI non avrebbe come si mormora fatto una versione proprio con il sensore da un pollice perché a DJI questi competitor hanno dato quella scossa che ha dovuto anche lui accelerare quello che era l'evoluzione che lui teneva sempre molto molto rallentata volutamente rallentata perché essendo leader essendo l'unico eh, dava i tempi dell'evoluzione che voleva lui e in più ovviamente DJI eh, ha sempre tentato di tenere ben separati i suoi prodotti cioè le sue categorie di prodotti avendo prodotti eh, di tre fasce di prezzo li ha sempre tenuti molto molto divisi uno dall'altro e questo tenerli divisi eh, ha fatto sì che non facessero mai crescere troppo un prodotto rispetto all'altro. Mentre con l'arrivo di altri marchi che hanno fatto prodotti sicuramente ottimi eh, ha dato eh, quella scossa positiva per noi consumatori. Eh, io direi che però il marchio secondo me che si è comportato peggio è stato sicuramente Outer perché almeno Apsan nel suo ritardo dalla presentazione alla commercializzazione eh, ha comunque dato un prodotto di buon livello ad un prezzo molto più basso rispetto ad Autel. Eh, L'unico peccato di Upsan è che se è giocata a un sacco eh, di eh, clientela, un sacco di eh, feedback positivi dai tanti droni venduti con effetto gelo. Questo è dovuto ai gommini della fotocamera che eh, sono stati prodotti dall'azienda che gli produce i gommini, non con la stessa densità di gomma, tutta uguale. Quindi una buona parte eh, dei droni Absan soffre di effetto gelo e questo è stato davvero un peccato perché per dei piccoli gommini che costeranno sì e no, qualche centesimo è andata a rovinare un prodotto davvero davvero fantastico però rimane sempre un prodotto che costa non cifre assurde per quello che ci viene dato mentre secondo me Outer è quella che si è comportata peggio perché comunque ci ha messo cinque mesi a darci il drone dopo che l'ha presentato ce l'ha dato anche lì con effetti gelo su alcuni modelli e soprattutto con dei prezzi molto molto più importanti prezzi alla DJI se non addirittura magari anche più di DJI perché Autel sicuramente a livello economico, per quanto fa pagare i suoi droni, non si fa mancare niente dal punto di vista eh, di confronto con DJI. Quindi, secondo me, Autel eh, è quella che si è comportata peggio anche perché. Il nano per la mia modesta opinione è sopravvalutato perché ok la fotocamera di buonissimo livello ma per il resto il drone niente di straordinario perché se non sbaglio attualmente non ha nemmeno l'active track cioè una cosa fatta vedere addirittura la presentazione ok rilasci il drone 5 mesi dopo della presentazione non gliel'hai messo va bene ma poi mettiglielo, adesso sono passati forse sette mesi dalla presentazione, quanti mesi sono passati se non di più, e eh, ragazzi qua eh, non c'è ancora l'active track. Eh, tanto meno l'aggiramento degli ostacoli Quindi i sensori non aggirano gli ostacoli Mentre eh, Appsan almeno a quello è arrivato, è arrivato ad essere almeno l'unico drone eh, 249 grammi che aggira gli ostacoli Per adesso questo primato è ancora il suo E resta attualmente solo lui l'unico modello ad averlo E poi secondo me su questo DJI Mini 3 c'è da dire un'altra cosa per quanto riguarda DJI Che almeno si è impegnata a cambiare il drone esteticamente Nel senso che ormai tutti i droni sono uguali che siano DJI che siano Apsan, che siano Outer, ma sono tutti uguali. Qua sicuramente un po' di innovazione estetica c'è stata, poi può piacere, può non piacere, sicuramente eh, il gusto estetico è soggettivo, quindi una cosa può piacere, non può piacere. Però almeno è diversa ragazzi, è diversa, non se ne poteva più di tutti questi droni uguali, qua sicuramente eh, sia per il fatto che la fotocamera dovrebbe inclinarsi verso l'alto, quindi è stato obbligato DJI a fare questa smancatura eh, sul muso del drone, sia per i sensori anticollisione, sia per tutto quello che volete ragazzi, eh, l'estetica è diversa da tutti gli altri, già a me questo piace solo perché è un'estetica diversa, perché è veramente è palloso pagare droni tanti soldi e poi sono comunque esteticamente tutti tutti uguali. Ma queste sono solo le mie opinioni, le mie considerazioni e infatti ci tengo a sapere la vostra opinione per quanto riguarda il marchio DJI. Se anche voi pensate che sia il marchio leader non tanto nel prodotto quanto eh, nel marketing, nelle vendite, nella presentazione dei prodotti, nel lancio dei prodotti, nell'assistenza, cioè in tutte queste cose, se anche secondo voi è il marchio numero uno e nessuno attualmente gli si avvicina da questi punti di vista, ripeto non sto parlando della qualità del prodotto, delle prestazioni del prodotto, ma proprio del marchio DJI che anche stavolta ha fatto vedere quanto sia superiore a tutti gli altri. Quindi ragazzi se questo è il mio video, con queste mie considerazioni che sono venute pedalando con la mia bike qua nelle campagne bianzole vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissimi